Amici e amici di Volumbrite siamo qui al Palo Alpitour di Torino dove si stanno svolgendo le Nitto ATP Finals in compagnia di due tra i grandi protagonisti del tennis in carrozzina italiano, a sinistra Edgar Scalvini, l'Active Sport Brescia e alla destra Luca Paiardi, campione italiano a squadre con il custorino. Allora ragazzi state per affrontare in un doppio misto due tra i più grandi campioni del tennis mondiale ai vertici della classifica TP, quali sono le vostre emozioni e sensazioni per questo evento? Ah, sicuramente è un'emozione grande perché comunque non è una sfida comunque da tutti i giorni, cioè pro... eh... incrociare trovi... comunque qualche palla con uno dei top 20 al mondo, quindi sicuramente per me è un'emozione molto grande, vedere comunque in questo palcoscenico questi apriti da Fidios a, a Medved, a Molem, eh, eh, oh, sì, <ride> però eh, tutti questi campioni sicuramente fa, fa comunque bello agli occhi e sicuramente vi porterà molta voglia comunque di tornare il giorno dopo per allenarmi ancora di più. Beh, sicuramente questa occasione è unica. Penso che sia la prima volta al mondo, ma ci siamo molto vicini, che venga fatto un doppio misto integrato, quindi un'intiede di un carrozzina che si sfidano a squadre all'interno poi di un contesto così, così bello e così importante. noi capita di giocare nei doppi misti anche con persone intieri e per me questa è, è, la, è la nuova frontiera, cioè passare solo dallo sport, per, che è già una cosa molto importante per le persone disabili, a, a permettere che le persone disabili e le persone non dotate possano integrarsi sì all'interno dello sport e quindi anche lavorare su questi temi all'interno delle scuole e partire da subito a lavorarci. Ecco qual è l'obiettivo di questa giornata? Pensate che possa essere un volano per promuovere anche il tennis in carrozzina a livello italiano? Beh sì, assolutamente. È un modo per far vedere uno sport bellissimo, siamo appassionati da anni e far vedere che si può giocare in tantissimo e quindi un bel messaggio per tutti e poi divertirsi. Certo, no, ma anche capire che comunque anche questo palcoscenico scenico che comunque sia una consacrazione comunque, dello sforzo comunque fatto dai nostri eh, vecchie glorie che comunque hanno portato il tennis essere qua comunque a rappresentare comunque la loro storia eh, ed essere comunque in questo palcoscedito vuol dire che c'è stato comunque un grosso lavoro comunque da, da parte di tante persone, ma soprattutto sul movimento che eh, far capire comunque alle persone che il nostro non è uno sport come si dire per disabili, il cioè nostro è uno sport agonistico, ci sono persone che si allenano. Eh, Molte volte a settimana, dove si fa una preparazione atletica, dove comunque si fanno comunque determinati percorsi per cercare di essere tra i primi al mondo. Chiuderei l'intervista con un saluto, un grido di battaglia prima di questa esibizione. Ah, io farei un ringraziamento perché tutto questo è potuto avvenire per grazie al Comitato Paralimpico Italiano, grazie alla Feder Tennis, grazie all'ATP, a eh, capo del quale c'è un italiano giocatore fortissimo, nazionale di qualche tempo fa, Andrea Capulenza, e quindi insomma eh, tutti insieme siamo riusciti ad arrivare a questo piccolo grande risultato. Grazie ragazzi e complimenti. Grazie a te.